di Francesco rischia di essere denunciato Antonio amico mio Allora so che non è un buon momento Ma come dicono nel film di Spider-Man, Ricorda sempre Da un grande potere derivano grandi responsabilità E io te la voglio un attimo mettere a posto Ricorda sempre Da una, una grande stronzata Derivano grandi responsabilità Quindi io ci godo Sì, sì Andiamo a visionare questo video Premetto vuol dire che questa notte io non ho chiuso occhio. Immagino Antonio nel letto con gli occhi spalancati così. Io ho postato una foto su Instagram, l'avete vista tutti. Io no. Per me non è facile spiegare una cosa del genere. Te la riassumo io amico mio. Ciao E non c'entra niente il discorso dell'aver messo incinta Federica. Andale, andale. Vabbè, uh, basta, ciao